Ciao! Oggi vorrei raccontarti del perché l'autenticità da sola non ti porterà mai ad una felicità realmente potente e soprattutto duratura nel tempo. Andremo allora a vedere che cosa intendo io per autenticità. In questo momento nel 2020 è una parola abbastanza usata e ognuno ha un po' la sua diversa definizione. Piacerebbe darne una anche mia, proportene una. E poi proporti anche qual è il pezzo mancante per vivere una vita realmente felice e gratificante. Perché io penso che vivere in modo autentico sia essenziale, sia la base per stare bene con se stessi, per stare bene con gli altri, per ottenere anche dei grandi traguardi a livello professionale e a livello anche poi di vita. Ma da sola l'autenticità non ti potrà dare quello che serve per arrivare a un'ottava superiore, ovvero per sentirti completamente felice Appagato e gratificato in ogni momento della tua vita, ma soprattutto sentirti parte di qualcosa di più importante, di più grande di te, ovvero di un binario così alto, elevato e potente davvero da ispirarti, motivarti e farti stare bene nelle ossa. Io sono Emanuele Fortunati e il mio lavoro è aiutare le persone che vivono il proprio lavoro poco serenamente o che sentono di poter dare di più, che vorrebbero fare di più la differenza, ma non riescono a vivere la professione come una missione utile a pagante, a fare il passaggio appunto da professione a missione professionale, quindi a mettersi in una direzione professionale in linea con i propri valori. E proprio da, dai valori vorrei partire per darti quella che è la mia definizione personale di autenticità. In realtà non è proprio la mia personale perché è una, un, una piccola modifica, di una definizione che si usava molto agli inizi del Novecento. Per me l'autenticità vuol dire vivera, vivere in linea con i propri valori, con i propri bisogni e con i propri desideri. Valori, bisogni, desideri. Vivere in linea ovviamente, quindi in sintonia. Diciamo quindi che la prima componente, la prima cosa fondamentale è conoscere se stessi. Conoscere se stessi per davvero, perché è facile dire quali sono i tuoi valori? Ah, l'onestà, la trasparenza e l'etica. No, cavolate, quelli sono valori, sono valori a cui tutti magari aspiriamo, tendiamo, sono dei bei valori, ma con valori io intendo quali sono i tuoi valori profondi, ovvero quali sono quelle cose che senza di esse tu non saresti tu. Ecco, per me, Emanuele Fortunati... L'autenticità è proprio uno dei miei valori. Perché? Perché senza autenticità io non sarei io. È come se fossi io senza una gamba e senza un braccio e magari senza anche l'altro braccio. Tanto è vero che porto l'autenticità molto avanti sia nella mia vita che nel mio lavoro. Un altro valore può essere la creatività. Emanuele Fortunati senza creatività o senza curiosità sarebbe Emanuele Fortun... mancherebbe un pezzo. Ovviamente anch'io aspiro all'onestà, all'etica, però diciamo che quelli sono valori ai quali mi piace aspirare, ai quali mi piace sintonizzarmi, ma non sono i valori che mi definiscono come essere umano, per così dire. Ecco perché è importante conoscere realmente se stessi, perché se io ti chiedessi quali sono i tuoi valori, probabilmente diresti dei valori che sì, sono molto buoni, sono belli, sono positivi, sono nobili, ma non sono realmente quelle parti di te che rendono tu chi sei, che rendono tu tu fondamentalmente, ok? Quindi è fondamentale conoscere se stessi. Avendo fatto questa premessa, per essere autentici, per vivere in modo autentico, bisogna vivere, operare ed esprimersi in linea con i propri valori, abbiamo detto, coi propri bisogni e coi propri desideri. Una volta che conosci i tuoi valori, i tuoi bisogni, quali, cosa sono i tuoi bisogni? I tuoi bisogni sono... Mangiare, bere e dormire, questi sono i bisogni primari che abbiamo tutti, ma tutti abbiamo anche bisogno di essere amati, bisogno di sentirci unici e diversi, ma anche di far parte di un gruppo. Poi ogni persona ha dei propri bisogni specifici, io ho il bisogno di farmi notare. Lo so che è un bisogno che potrebbe sembrare un pochino ego, in realtà se io provassi a rinnegare questo bisogno, se non accettassi avere questo bisogno, non mi metterei mai qua a fare un video per te, quindi automaticamente non potrei dare e anche restituire del valore alle altre persone. Quello che bisogna fare è conoscere i propri bisogni e imparare a conviverci, senza che prendano il sopravvento, ma senza non trascurarli. Perché la cosa buona e bella è che non c'è niente di rotto, o di sbagliato in nessuno di noi. Se io ho bisogno di farmi notare, un'altra persona ha bisogno di essere amata, un'altra persona ha bisogno di avere qualsiasi cosa. È normale, va bene così, siamo esseri umani e quindi abbiamo bisogni. E per vivere in modo autentico dobbiamo accettare i nostri bisogni e vivere con essi. Abbiamo detto quindi valori, bisogni e desideri. Uso la parola desideri perché gli obiettivi e i risultati a volte sono un po' fabbricati. Voglio quel successo là, voglio quella macchina là, voglio fare carriera, voglio questo, voglio quello. Mentre i desideri sono quello che noi realmente vogliamo. Cioè, Se tu fossi appagato dal tuo lavoro, avessi abbastanza denaro, avessi una situazione familiare idilliaca e tutto quello che vuoi, cioè, che cosa desidereresti in più? Questi sono i desideri, ok? Ognuno ha i suoi anche quelli, ed ecco quindi che per vivere in modo autentico bisogna allinearsi anche ai propri desideri, a quelli veri, non quelli che la società ci suggerisce, quelli che le news ci suggeriscono magari per paura eh, di non trovare lavoro, allora cerchiamo un lavoro sicuro, ad esempio, o eh, un, un iPhone, o un tablet, o un computer, una macchina ultimo modello. Sì, possiamo desiderare anche quello, ma i nostri desideri, per mia esperienza e per aver lavorato con tante tante persone, i nostri desideri sono cose molto più legate alla nostra espressione più pura, ed è per questo che fanno parte dell'autenticità. E quindi ecco, il primo passo per vivere felice è proprio quello, quello di mettersi in sintonia dei propri valori, dei propri bisogni e dei propri desideri, accettandoli tutti per quello che sono. Anch'io vorrei avere il valore della gioia e dell'entusiasmo come Richard Branson, ma non fa parte di me. Ovvero, mi piace avere entusiasmo, per carità, ma, non, ma senza entusiasmo posso ancora operare. Quindi non è un mio valore, diciamo corno, non è uno dei miei valori più profondi, ok? Mi piacerebbe non avere il bisogno di farmi notare, perché farei pace col mio ego probabilmente, però fa parte di me e lo accetto, così come accetto i miei desideri, perché... A volte è più difficile accettare i propri reali desideri piuttosto che i propri bisogni. Perché a volte no, pensiamo che i nostri desideri siano qualcosa di quasi sporco, qualcosa di sbagliato. Basti pensare, ma non solo, è solo un esempio, ai desideri sessuali. Quante persone non si permettono di esprimersi completamente sessualmente per paura che i propri desideri vengano giudicati male, anche con il proprio, la propria partner di una vita? Ecco. Noi vediamo, tendiamo a vedere a volte in modo sporco anche i desideri sessuali, ma non solo. Ed è per quello che per mia esperienza è forse più difficile far pace con i propri desideri che con i propri bisogni. Comunque una volta che tu fai pace con i tuoi valori, bisogni e desideri, puoi vivere in modo libero, sereno, appagato. E quindi sei te stesso ed esprimi te stesso per quello che sei. E questo è un livello di libertà e felicità enorme. Però come ti ho detto non basta. Non basta perché? Perché a un certo punto ti rendi conto che noi esseri umani non siamo solo carne e ossa, non siamo eh, carne e ossa, mente emozioni, siamo qualcosa di più ed è per questo che siamo tutti, tutti eh, propensi ad esempio a voler aiutare gli altri, a volerci mettere in gioco per essere un bel esempio, magari per i nostri figli, a voler fare qualcosa per migliorare il pianeta, la fame del mondo, ognuno la sua, tutti noi, in poche parole, abbiamo a cuore delle cose che sono più grandi di noi, cose che spesso sono anche collettive. A me piace aiutare le persone, ma non solo mi piace, io la sento proprio una missione quella di aiutare le persone a passare da professione a missione professionale. Questa è una missione che per me è così alta e nobile che se potesse essere portata avanti anche da qualcun altro, anche dopo che io morissi, ne sarei più che felice. Ecco, tutti abbiamo e aspiriamo a qualcosa di più grande, tutti vogliamo far parte di qualcosa di più e per essere realmente felici e gratificati, solo se ci mettiamo al servizio di una missione più grande di noi possiamo esserlo, perché a quel punto tu sei in pace come essere umano, perché ti esprimi per quello che sei, vivi per quello che sei, ma sei in sintonia a una missione che è più grande di te e che avrà la carica di motivarti, ispirarti ogni giorno e che i risultati che ti porterà ti porteranno a un livello di soddisfazione e gratificazione personale, che potrai finalmente chiamare felicità. Felicità vera, quella che San Francesco di Assisi chiamava la Letizia, ovvero quello stato dove tu stai così bene che qualsiasi cosa possa succedere non può scalfire questo stato. E quindi. Ottimo aspirare a essere autentici nella propria vita e anche nel proprio lavoro perché a volte nel proprio lavoro si fa più fatica ma non dobbiamo limitarci a quello se ci fermiamo all'autenticità ci precludiamo tanta tanta felicità e tra l'altro ci precludiamo anche di dare al mondo il nostro miglior contributo che è un vero peccato perché se pensi di non poter cambiare il mondo forse hai ragione ma se tutti iniziassimo a pensare di poter dare un piccolo contributo per rendere il mondo un pochino migliore Ecco che basterebbero mille di noi per fare una grande differenza, se non altro nell'aria intorno a noi. E mille qua, mille là, mille là, mille là, in 50 anni il mondo è completamente diverso. Io questo non solo ci spero, ma lo voglio e ci lavoro veramente. E quindi ti chiedo di riflettere anche su questa cosa. Autenticità e servizio a una missione più grande. La chiave per la felicità è per un contributo più alto per te e per tutti.